insieme per questa rete che ha obiettivi ambiziosi. Obiettivi ambiziosissimi direi perché è la prima volta che 17 protagonisti si mettono insieme per suggellare un accordo storico che vede una iniziativa credo encomiabile da tutti i punti di vista un archivio fotografico storico della provincia di Salerno. Tra l'altro con il MIBAC con, con personaggi e con storie personali, universitarie, centri di ricerche e soprattutto grazie all'impegno delle sovrintendenze, degli archivi storici ma anche del, del, del MULIF che per primi hanno intuito e hanno visto lontano perché una ricerca, di questo, di questo, di questa, una ricerca così importante è unica possiamo avere un archivio storico fotografico d'epoca ma contemporaneo che mette a nudo come eravamo e come siamo diventati per cui una, la, la foto è un'istantanea un che ci dice quali problemi abbiamo trascurati e quali problemi invece abbiamo risolto. Eh, stamane qui in provincia di Salerno, a Sala Torre, sottoscriviamo il protocollo d'intesa per la costituzione di una rete regionale delle fototeche, e degli archivi e delle collezioni foto fotografiche. Mm, la nostra associazione, che ha promosso questa eh, iniziativa, è, la, è capofila ma in parte più che capofila diciamo coordina questa rete di archivi e di raccolte fotografiche sollecitata dal Ministero dei Beni Culturali nell'ambito del Piano Strategico per, Nazionale per la Fotografia e che intende per l'appunto mettere insieme le risorse professionali, culturali e le competenze degli archivi un, unitamente ai materiali degli archivi stessi perché possono essere essere fruiti al meglio ma diventa anche questa un'iniziativa orientata a catalogare orientata anche ad archiviare eh, le, i materiali fotografici ma eh, e soprattutto a renderli fruibili al, al, sul piano nazionale aderendo a quello che è il censimento nazionale della fotografia insomma un, questo è un primo passaggio è l'inizio di una una sfida, eh, ma anche di una interessante avventura di carattere eh, culturale rispetto alla quale noi da più tempo ci spendiamo come, eh, sia come volontari che come operatori eh, del settore. Ci auguriamo che insomma, da qui a breve tempo ci possano essere eh, iniziative che valorizzino il, il Diciamo, i materiali depositati presso questi archivi e queste, eh, questi archivi e queste raccolte che devo dire eh, per noi che abbiamo avuto il piacere di conoscerle eh, in, in anticipo è veramente del materiale di particolare pregio, particolare, eh, particolarmente prezioso anche rispetto alla storia sociale e culturale degli ultimi 50-60 anni della nostra regione. L'obiettivo principale è quello di non disperdere la nostra memoria storica, è quello di conservare essenzialmente le fotografie con tutte poi le, ehm, le attività collaterali, tra cui la digitalizzazione e la fruibilità dei materiali.